nasce quattro anni fa sul territorio dell'Infernetto a Roma Sud, e fin dagli inizi è stata un'azienda che è stata subito molto ben accolta perché il territorio era privo di questo tipo di, di, di servizio da parte, da parte di altre strutture sanitarie e quindi eh, abbiamo subito avuto un buon riscontro. Ci è, è sembrato eh, doveroso eh, poter dare il nostro contributo a un territorio così vasto e soprattutto eh, inizialmente, siamo partiti nel cercare con la parrocchia territoriale di fare qualcosa dal punto di vista sociale. Da qui nasce un, eh, un collegamento con un grossissimo ente a livello nazionale con la quale abbiamo stilito un accordo in cui abbiamo proposto circa 450 visite gratuite a tutte le persone che non ne avevano possibilità di usufruire. Immaginate se questo che è stato fatto da un'azienda singola possa essere esteso a tutta quella che è la rete dei servizi sanitari sul territorio nazionale, ci sarebbero dei numeri incredibili con veramente un'assistenza sanitaria che pochi paesi possono a questo punto eh, vantare e penso che, sarebbe, che sia un, un, un progetto molto ambizioso ma sul quale comunque ci lavoriamo.